Ah, ecco la resistenza, la resistenza vera come la conosciamo noi, la resistenza di oggi, ecco che si palesa questo video per invogliarvi e invitarvi ad appoggiare i veri atti di resistenza. Sono venuto a sapere da un quotidiano web, eh, nemmeno dei migliori, della resistenza del liceo Pilo Albertelli di Roma, il liceo Pilo Albertelli di Roma, eh, che in controtendenza, in resistenza vera, ha osato ha osato rifiutare quasi 300.000 euro del PNNR per metasperzi, eh, virtualità varie, tecne sovrabbondanti eh, e chi più ne ha più ne metta. E hanno osato rifiutare ma non sia mai in quest'era di tecnoidolatria, che qualcuno osi rifiutare 300 euro perché magari ritiene che studiare il greco il latino il classico la storia magari forse richieda del tempo che forse questi aggeggi benedetti eh, tolgono che forse è il caso di preservare perché la decisione maggiore è stata quella dei genitori che finalmente Mente. Sono usciti fuori allo scoperto e si sono presi il loro ruolo di genitori, di guide. Anche uno studente ha dato il suo voto contrario, contrario a questa. A questa dolce imposizione perché poi parliamo di una dolce imposizione perché ovviamente il progetto presentato dal Presidente non sia mai che la massima istituzione non ascolta le direttive dell'Europa, le direttive di tutto questo establishment istituzionale, non sia mai e quindi dotiamoci di questi 300 euro di aggeggi virtuali creiamo le classi virtuali lavoriamo su Instagram TikTok, Facebook e quant'altro e prendiamo il tempo che invece quel liceo e specialmente chi ha scelto quel liceo ha scelto di dedicarlo a eh, esplorare altre cose, altre cose che forse non sono meno importanti. Allora il mio video oggi è a sostenere il liceo Pilo Albertelli, il suo consiglio di istituto che ha votato a sfavore del prendere questi finanziamenti e visto che domani hanno un'assemblea generale io invito tutti i ragazzi e tutti quanti a riflettere bene, riflettere bene sul vostro futuro. La caratteristica eh, lampante di questi tempi è la tecnoidolatria, tutto quello che è successo, tutto ciò che vi ha disintegrato in questi anni è per tecnoidolatria. Andate a leggere i libri di chi ha portato avanti tutte le misure che sono state attuate in questo periodo e tutte le follie che sono state portate avanti in questo periodo. È ammalato di tecnoidolatria. Sono persone che ritengono che con la tecne, con la tecnologia, si risolverà tutto il futuro dell'uomo. Questo è falso. Questo nega la natura dell'uomo. La natura dell'uomo non si riduce a tecnologia, non si riduce a protocollo, non si riduce a intelligenza artificiale. State bene attenti, perché lo vedete tutto ciò che viene fatto ora, quanto si preme sull'intelligenza artificiale, quanto si preme sul metasperzo, come lo chiamo io. Eh? Questa pressione vi dovrebbe far dubitare, c'è un'intenzione precisa ed è quella di questi folli della tecnologia i signori Guglielmo Cancelli alias Bill Gates e eh, l'altro nostro eh, eh, Claudio Tampone che andate a vedere in tedesco come si traduce sono coloro che stanno spingendo perché sono completamente ammaliati dalla tecnologia io non voglio parlare di complottismi non voglio parlare di cose sataniche lasciamo perdere queste illazioni ma guardiamo la semplicità dei fatti esteriori la, lasciamo che emergano i fatti esteriori c'è una sproporzione del pensiero logico matematico tecnologico la tecnologia sta letteralmente devastando il tessuto animico spirituale e intellettuale in senso alto della nostra società la cultura l'identità Ora io ripeto, ribadisco, sono uno che eh, è molto capace con la tecnologia, non ha nessun tipo di resistenza e anzi ha anche una sua fascinazione, ma so bene, per altri motivi e una chiarezza interiore che, che mi è stata data, che la tecnica è uno strumento e tale deve rimanere, non deve occupare, come si fa a capire quando una cosa è uno strumento? Dal tempo che ci occupa. Uno strumento non può essere il fine del nostro tempo e occupare eccessivamente tempo nella nostra vita. E questi oggetti, alias, Smartphone and Company, lo vedete da soli quanto tempo ci, ho, ci, ci occupano. È chiaro che se io li uso strumentalmente, riesco veramente a limitare l'uso strumentale, sono degli strumenti fantastici. Ma Sappiamo benissimo quanto invece molto spesso si trasformino in gorghi e questi gorghi non vanno alimentati. Allora qual è il senso della decisione del Consiglio di istituto? La resistenza vera e non la resistenza di coloro che hanno scritto eredi del partigiano, ma per favore, ma guardate dove sta la resistenza vera, ma guardate dove sta la resistenza vera, in questo momento opporsi alla tecnè, alla sproporzione della tecnè, non al suo uso come strumento, ma alla sua elezione come fine, fine delle nostre vite, come principale ingrediente delle nostre vite, è resistenza ed è doverosa, noi dobbiamo equilibrare. Allora, quale sarebbe la scelta sana? Perfetto, dateci questi 300.000 euro e ce ne date altri 300.000 euro per sostenere le discipline classiche, per sostenere la filosofia, l'esercizio del pensiero, per so sostenere tutte quelle attività che adesso sembrano irrilevanti di fronte ai protocolli. Ma le intelligenze artificiali di adesso che vi premono sono dei protocolli, lo comprendete, sono dei protocolli, sono dei, delle dinamiche che stupide, che fruiscono di tanti dati, ma che condizionano. Lo volete usare come strumento? Ben venga! Io non sto negando l'equilibrio, ma è proprio all'equilibrio che bisogna mirare e non ce n'è adesso. Questa decisione del consiglio d'istituto, del, del liceo classico Pilo Albertelli è storica e io la sostengo in pieno e invito tutti a sostenerla, invito a schierarvi e invito i ragazzi veramente nell'assemblea di domani che sempre su questo quotidiano web eh, da quattro soldi veniva dichiarata come assemblea per rimettere in discussione questa decisione, vi prego abbiate una saggezza che va al di là di voi abbiate una saggezza che va al di là di voi. C'è un motivo per cui eh, Claudio Tampone, Guglielmo Cancelli e tutti quanti i fondatori delle più grosse ditte tecnologiche preservano i loro figli fino ai 15 anni dalla tecnologia. La vendono a voi, ma i loro figli li preservano. Andatevelo a vedere. Hanno fatto un servizio sul report su questo. Andatevelo a vedere e fatevi due domande. Come mai proprio quelli che vi vendono questi apparecchi, poi i propri figli li tengono lontani fino al massimo dell'età possibile, cioè i 15 anni, perché sanno, hanno stuole di psicologi che studiano gli effetti di questi apparecchi sulla capoccia dei ragazzi. E io stesso ce l'ho davanti a me gli effetti, sono devastanti perché sono degli strumenti che vanno accompagnati, non sono strumenti che vanno lasciati e perciò voi stessi ragazzi vi invito ad avere veramente autocritica e autocoscienza di rendervi conto di quanto questa roba rischia di mangiarvi la vita e di rendervi semplici likers, followers o eh, nel caso migliore schiavi dei vostri followers. ma sempre schiavi di questa roba qua la creatività viene dalla capacità immaginativa e la capacità immaginativa si sviluppa se io ho gli spazi vuoti, il che vuol dire per esempio un libro che non mi riempie con le immagini ma lascia che la mia immaginazione si attiva, gli spazi vuoti quelli che non possono essere colmati da una quantità di informazioni in impossibili e di immagini, dal, dal fatto che io mi possa annoiare dal fatto che io debba riempire il mio tempo. Allora scatta la creatività e l'immaginazione. Questi strumenti sono strumenti utilissimi in mano a un vero creativo, ma di per sé lasciati in mano a chiunque rendono qualunque persona non più un creativo, ma proprio un esecutivo. Un esecutivo e basta, il che vuol dire robot, schiavi, likers, gente che mette i like. Io Veramente questo lo combatto e perciò vi invito per l'ennesima volta a insorgere. Questa è la resistenza. Chiedete che accanto ai 300.000 euro vengano dati 300.000 euro per lo sviluppo delle discipline classiche. A quella condizione allora sì anche gli altri a questa condizione. Ci vuole equilibrio, ci vuole equilibrio e siamo ben lontani dall'avercelo. Guardate che campagna che si sta facendo per il Metasperso e per tutte le virtualità del mondo. Lo capite che questo non può essere perché è squilibrato? La tecnoidolatria è da combattere, la resistenza è dire no, perciò un plauso a questi genitori, un plauso ai ragazzi che si schiereranno e mi auguro davvero che il liceo Pilo Arbe Albertelli di Roma abbia la forza di resistere, andare in controtendenza, che vergogna tutti i web magazine che hanno, si sono schierati eh, criticando questa cosa, che vergogna le lettere di... di, di, di presunti resistenti che, che vanno a dire che bisogna accettare la tecnologia, questa è la resistenza di oggi, questa è la resistenza di oggi, la resistenza di oggi è dire grazie ma anche altro, oppure no grazie, perché dobbiamo coltivare altri valori, se no la tecnè ci distruggerà, allora davvero saremo schiavi e servi dell'intelligenza artificiale, ma per non esserlo dobbiamo comprendere che dobbiamo alimentare altre cose che compensano ed equilibrano la tecnologia. È fondamentale che noi alimentiamo altri spazi che compensano ed equilibrano la tecnologia. Perciò arte, filosofia, lingue antiche, storia, vi prego. Non riempite il vostro mondo con la tecne non andrà a finire bene, questa è la resistenza, questa è la vera resistenza, abbiate il coraggio di dire no e di dire sì solo quando c'è equilibrio. Io mi schiero con il consiglio d'istituto del liceo Pilo Albertelli di Roma e spero che tanti altri lo facciano, spero che si apra una discussione seria su questo strapotere della Tecne e su come venga pilotato da forze che hanno semplicemente interesse che la tecnoidolatria diventi un fatto per tutti. Non lo permetterò, né io, e mi auguro, nemmeno voi. Buona resistenza.